ma buon salve a tutti oggi siamo su un gioco molto bello niente poco di meno che Hot Wheels Siamo su Hot Wheels Sul mio bellissimo cellulare Molto figo Allora come vedete qui ho sbloccato già due auto Diciamo quella che mi ha messo in evidenza Qui nella home è l'auto di Batman Non l'ho ancora testato al massimo Penso che quest'arma non si può utilizzare In gioco Per iniziare vi ricordo di lasciare un like Di iscriversi al canale e di seguirmi su tutti i social Allora siamo qui nella città Andiamo a mappa classica Vabbè l'apprendimento è diciamo la base Il tutorial Andiamo su sfida accettata Ecco qua vediamo la prima corsa Vai potrei usare anche l'auto di Batman Ma si sì, dai proviamo l'auto di Batman L'altro è diciamo quello standard Se così vogliamo chiamarlo Ok ok Ma sono pronto sono pronto Meno male che ho fatto il tutorial Se no non sapevo i tasti da premere Vai vai il turbo Il turbo Che okay, no, no, no, non dobbiamo sbattere Se no perdiamo la velocità E mi serve qui la velocità per vincere Che è una delle cose fondamentali se no quello non si va avanti. Vai, vai, vai. Vai. Macchinina mia. Se avessi avuto la pista per scannerizzare le auto, potevo avere altre auto in più. Ma chi se ne frega, cioè, sinceramente. Anzi, non mi sembra che potevo fare anche altre piste in più, altre cose in più. Che adesso non mi viene in mente, perché giustamente. Dai, prima vittoria E che fai? Te ne privi? Eh no, dai, gg per me, gg per me E andiamo, vai Pista numero 2, sempre auto di Batman Dai che l'auto di Batman mi ha portato Fortuna, direi Ma si sì, dai, potenziamola, dai, che fai? Non lo potenzi l'auto, cioè, è la base Bisogna potenziarla, ma oh, le musiche sono pure fighe Devo essere sincero Eh questo è anche veloce Sta pista è pieno di curve inaspettate E andiamo bene oh, Spero di potenziarlo al massimo Così posso fare anche altre piste Dove diciamo c'è bisogno di Un buon livello di auto ecco O una buona auto abbastanza potente Che non sono le mappe standard diciamo Ci sono altre modalità temporanee Si sto imparando in questi giorni Qualcosa su questo gioco Oddio Devo cercare di non perdere Movite movite Cerca di vincere, automia. No, ho perso, ho perso. Maledetto a me che andava a sbattere i lati Maledetto me Eh vabbè dai L'importante è saper giocare Dai può capitare una sconfitta Può capitare eh. Non siamo tutti Schumacher Non siamo tutti pro dei pro Stiamo parlando di un gioco Non è che stiamo parlando di chissà che cosa Ce la possiamo fare Pronto pronto Eh quest'auto Cioè l'auto rivale è abbastanza Come posso dire particolare Cioè usa il boost Nei momenti in cui sa che può usare il boost Tipo all'ultimo Dai dai ti prego, non mi, non mi perdere anche adesso. Cerca di vincere per la gloria, cerca di farlo per tutti noi. Oddio, ste curve. Allora dai, dai, ti voglio carico. Ti voglio carico a pallettoni, come si suol dire. Dai Dai GG man GG man Top Scusate se non riuscito a vedere bene il cellulare Ma ce l'ho messa in una posizione tale Che riesco sia a giocare Che a farmi vedere dalla cam Ovviamente Cioè non vi sto scammando Non è un video preso da internet Cioè sto giocando io Uh, e si sale di livello E si sale di livello Perfetto Vai pista numero 3 mm. Ma sì, dai, riutilizziamo Batman fin quando non finisce la sua benza. Vai, vai. Vediamo un po' questa pista com'è. Dai, che l'ho potenziata bene, c'è da dire. Il potenziamento ha funzionato. È servito. È abbastanza veloce come auto. Forse sì, non è proprio velocissima, però comunque si riprende subito come auto. Ci sta. Mamma mia, mamma mia proprio lui dai recupera recupera vai che curve spettacolari anzi come direbbe marco Togni, spettacularis madonna madonna Si mi stava per riprendere quel maledetto che qui solo uno può vincere me medesimo e va a vincere, va a vincere per medesimo, grande grande bro c'è la cosa bella che ti dice pure a fine gara qual è la tua velocità massima che hai fatto nella pista, E è figo ripeto, se avessi avuto una pista per scannerizzare le auto avrei inserito auto molto più potenti ecco più forti, più veloci, prossima pista sempre auto di Batman la potenziamo adesso dai ci sta, una volta che ricevi la tua ricompensa che fai, non lo Sfrutti per potenziale auto Dovrebbe essere la base Vai Ufuat Dai ce la possiamo fare Dai dai Vedi si riprende un po' lentamente Diciamo accelera un po' lentamente Sarebbe bello un'auto che ha l'accelerazione veloce Però dai Non mi posso lamentare Perché comunque ha delle prestazioni niente male Quest'auto Essendo l'auto di Batman Ah corta sta pista ma aspettavo un po' più lunga Vabbè meglio di niente L'importante è sempre vincere Non sono riuscito ad andare al massimo delle mie velocità Perché prima ho fatto 165 Adesso ho fatto 150 di velocità massima Sempre con la stessa auto Vabbè poco importa Sarebbe bello sbloccare questa Lamborghini Pista numero 5 Ma si sì, dai è fattibilissima Allora andiamo con quest'altra perché ho finito la benza L'auto di Batman Ah potevo potenziarlo vabbè Però importa Eccolo qua que Questa è stata la prima auto Che ho preso appena scaricato il gioco Era una di quelle più accettabili poi, Per sbloccare le auto Mi sembra che devi acquistare Non mi ricordo con che cosa Non mi ricordo come si chiamano Quelle Quelle monete a forma di ruota di auto Ecco con quella puoi acquistare le carte Che ti fanno sbloccare poi le auto Ah è stato così veloce sta pista Che non me ne sono nemmeno accorto Sarà durato un minuto sta pista Pista. perfetto ecco queste è qua queste monete intendevo vai ne mancano altre due piste ma si sì, dai facciamolo facciamolo vai potenziamo anche l'auto vai pronto per la sfida ah bella sta pista c'ha tipo gi giri della morte non lo so uh, dai dai non perdere recupera ce la puoi fare cappella mia oddio ste curve oddio Oh, ma più corte ste piste Cioè fino alla fine diventa così veloce la gara Che non me ne rendo conto E eh non ero abituato alle altre piste un po' più lunghe Cioè che ti facevano godere un po' la gara Dai meglio così L'importante è sempre vincere Ultima pista Vai si sì, potenzia potenzia qui che ne abbiamo bisogno! Devo dire che questo gioco non è niente male. Una volta che impari il meccanismo, è figo. La moseca è sparita. Mi è sparita la mosica del gioco. Ok. Vai, vai. Velocis! Ah, potevo boostarlo per farlo andare più veloce. Ok, ok, ho recuperato, ho recuperato. Vai, man. Yo, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Porco dinci. Porco dinci. È andata a sbattere, porco dinci. No, non ci posso credere Non ci posso credere Potevo vincere Vabbè sti cazzi Ci riprovo, ci riprovo Quando si perde ci si riprova fino alla fine Vai, vai Fatti valere Dai ce la puoi fare Ce la puoi fare tra molte virgolette Dai dai dai Dai, dai ti prego No Madonna No Turbo caricati Sì. Madonna sembravo Cristiano Ronaldo come ho fatto Sembra che ho fatto il sium Dai eh U2 Record Record Questo è il record Wow Sono riuscito a completare una pista Mi sento onorato Ho sbloccato Figo quest'auto Ho sbloccato un'auto nuova Bomba Una delle cose che farò sicuramente È bustare l'altra auto Che dire signori Che dire Per oggi penso possa bastare qui Spero che questo video vi sia piaciuto Ovviamente lasciate un like Lasciate anche un like se volete altri video di questo genere Seguitemi su tutti i social ovviamente Che trovate il link in descrizione E noi ci vediamo Alla prossima